Mi scrive una persona che si interroga su come poter far convivere un'omosessualità non dichiarata con un'estrema timidezza. E nel dirmi questo poi non si dilunga tanto nello spiegarmi cosa intenda per timidezza o cosa intenda per omosessualità non dichiarata. E quindi ho provato a interpretare un attimo la cosa ragionandoci un po' da solo. Cioè, quando lui chiede eh, di mettere insieme la timidezza con l'omosessualità non dichiarata, eh, non dichiarata può essere non dichiarata con nessuno o può essere non dichiarata con alcune persone, magari con i familiari o le persone più vicine, dove spesso ci può essere eh, un maggior timore di poter essere giudicati. E questo sarebbe anche compatibile con un discorso di timidezza, il fatto poi di non parlarne con alcune persone ma di viverlo altrove. Però non diventerebbe più un qualcosa legato a un'estrema timidezza, sarebbe una timidezza qualunque. Mentre invece ho il dubbio che parlando di estrema timidezza, forse la persona che mi scrive abbia proprio difficoltà a esprimere e dichiarare, manifestare la propria omosessualità con chiunque. Quindi che si sia sempre eh, ritirato dalla possibilità di sperimentare un po' la sessualità e di godersi del benessere, benessere sessuale condiviso con un'altra persona. E in questo senso, quindi, per provare a ragionare su quella che è la sua situazione, per provare a dargli una mano, aiutare, eh, credo che forse possa essere utile fare una riflessione generale sulla timidezza. Perché infatti, eh, poi non so se questo c'entra direttamente con l'omosessualità o se è un discorso generale, poi provo a fare una distinzione tra entrambe le cose. Infatti, se facciamo un ragionamento sulla timidezza, Forse per superare la timidezza, per cercare di iniziare a ragionare sul come superarla, forse potrebbe essere utile iniziare a pensare che poi la timidezza di per sé è un'etichetta che noi ci attacchiamo. Ma forse è utile iniziare a considerare che non esistono proprio delle persone timide. Esistono delle persone che si comportano in maniera timida. E tutti noi, in determinati momenti, in determinate situazioni, possiamo avere dei comportamenti timidi che sia con una persona che ci piace, che sia con una persona che riteniamo autorevole, autoritaria, o che sia con qualcuno che pensiamo possa scoprire una qualcosa che vogliamo nascondere. In quelle situazioni lì, tutti noi possiamo tendere ad avere dei comportamenti timidi e il fatto che poi il comportamento timido rimane un comportamento nella maggior parte dei casi altre volte invece diventa sistematico e diventa una caratteristica così predominante da risultare quasi impossibile da ignorare e creare dei problemi ci sono a volte delle persone che per questa estrema timidezza, a volte non riescono mai a superarla e finiscono poi per crescere non superando mai questa, questa propria difficoltà e diventare magari degli adulti molto riservati, molto silenziosi. Che poi magari avevano timidezza nel conoscere persone nuove, però qualcuno con cui avere una relazione l'hanno trovato e quindi hanno la loro, la loro relazione di coppia. Hanno un lavoro in cui non hanno mai chiesto un aumento. Eh, hanno una profonda onestà non data dal fatto di essere onesti, ma dall'avere una profonda paura di poter essere scoperti se facessero qualcosa cioè c'è un quadro in cui si può poi convivere con la timidezza facendo tutta una serie di rinunce rinunce a eh, magari eh, desiderare qualcosa un po di più da un punto di vista economico sul lavoro desiderare una relazione in cui ci si senta un po più soddisfatti o in cui si possa manifestare in modo più chiaro la propria opinione o comunque ci può essere quindi nella timidezza una difficoltà che spesso e volentieri non si riesce a superare anche perché quando noi parliamo con altre persone del come superare la timidezza a volte sentiamo che ci dicono magari di buttarci, di eh, fare un qualcosa di molto spartano nel cercare di eh, smuovere le acque facendo qualcosa in maniera confusionaria e quando fanno questo le persone lo fanno a fin di bene chiaramente però eh, tante volte alla fine non danno un suggerimento utile perché poi se bastasse fare qualcosa per risolvere la timidezza allora sarebbero beh, buoni tutti, lo farebbero eh, quasi tutti da solo eh, mentre invece la questione è che la timidezza, il comportamento timido appunto, è un comportamento che finiamo per sentire, che ci determina, che ci definisce proprio perché abbiamo difficoltà a vedere le alternative abbiamo difficoltà a fare esperienza di quella situazione perché in quel momento succede qualcosa di così rapido e confusionario in cui non capiamo cosa è accaduto diventa una situazione che anche nel caso andasse bene poi non ci permetterebbe di vederci in un modo diverso perché continueremmo ad avere lo stesso modo di pensare infatti non esistono persone timide, esistono persone che hanno comportamenti timidi e poi ci sono persone che hanno, eh, sono timidi dilettanti, che ogni tanto sono timide, persone che sono timide professionisti e eh, professioniste lo fanno sempre e ripetutamente in determinati contesti e poi ci sono quindi persone che hanno questa sensazione appunto di essere universalmente timide, ma tutte queste dalla prima all'ultima in realtà non sono timide, sono persone che hanno un modo di pensare che emotivamente molto probabilmente li fa sentire molto spaventati nell'interazione con l'altra persona o con quella situazione che poi in cui si comporta in maniera timida tanto che poi finiscono per non riuscire a fare altro che avere quel comportamento che hanno sempre avuto ma il problema quindi non è il comportamento timido, l'essere timide non è questa etichetta che calata dall'alto diventa veramente rovinosa ma il problema è pensare a queste situazioni in maniera spaventata per riuscire a superare la timidezza non serve buttarsi ma serve piuttosto riuscire a superare quei pensieri che ci fanno sentire così spaventati quell'idea che poter non piacere all'altra persona possa essere così grave quell'idea che eh, non ricevere l'aumento o, avere, eh, o fare, fare una richiesta ragionevole sul lavoro possa essere disastroso e del tutto controproducente o quell'idea di dover essere scoperti per qualunque cosa si faccia l'idea di non poter correre nessun rischio comprensibilmente ci rende così fragili e così vulnerabili da farci sentire di non avere nessuna alternativa oltre che mettere in pratica quel comportamento per fare esperienza, serve riuscire a sbloccare questo ragionamento, questo modo di ragionare a se stessi in maniera così fragile, e l'etichetta che ci si affibia nel pensarsi timidi è qualcosa che è controproducente. Finisce per rincarare la dose e farci sentire ulteriormente intrappolati in un qualcosa che ormai non è più colpa mia, che sono timido e purtroppo è così. Mentre invece non è una cosa così predeterminata. Imparare quindi a proteggersi dai pensieri permette di sbloccare il discorso della timidezza. Poi però la domanda che mi veniva fatta non era solo sulla timidezza, era sul mettere questo insieme a un'omosessualità non dichiarata. E quindi visto che io ho il dubbio che si parli di un'omosessualità non dichiarata con nessuno, penso che forse quindi lo scenario forse vada a intaccare un altro argomento, perché si trattasse del vorrei quindi provarci con un'altra persona che, che mi piace e poi c'è il discorso del fatto che eh, però sono omosessuale in realtà se vado a cercare un'altra persona che presumo sempre su ipotesi ma presumo essere omosessuale molto probabilmente quindi il tema del, del, dell'orientamento sessuale si va a annullare nel momento in cui siamo entrambi omosessuali mentre invece forse è possibile che ritornando al discorso dei pensieri Qui non ci sia solo esclusivamente quindi il ho paura di non piacergli ho paura di essere giudicato dall'altra persona e quindi mi comporto in modo timido non c'è soltanto una paura di cosa pensare l'altro. ma io ho il dubbio che proprio per vedere la specificità del tema dell'omosessualità o di un orientamento sessuale che, eh, ci possa, che possa avere delle, delle, con, delle controindicazioni da un punto di vista sociale e culturale, e, um, ho il dubbio, dal punto di vista di stereotipi, di pregiudizi, ho il dubbio che qui quell'argomento che si sta tirando fuori è sono timido perché ho paura che se mettessi in pratica un comportamento omosessuale poi finirei per vedermi come in quelle fantasie che ho sempre avuto e non ho mai realizzato per paura e quindi sono stato timido e se facessi così forse mi giudicherei negativamente non c'è più quindi soltanto il l'altro potrebbe giudicarmi negativamente ma io mi giudicherei negativamente cioè io ho il dubbio che questa domanda <coughs> apra non solo a un tema di Timidezza, ma una, un ragionamento sull'omofobia, cioè alla possibilità che la persona abbia un'omofobia interiorizzata in cui si possa giudicare non solo con paura, quindi, ma con disgusto all'idea di vedersi in un modo in cui non vuole vedersi. E quindi da questo punto di vista, quindi eh, non c'è più soltanto il come superare la timidezza ragionando sui propri pensieri e imparando ad affrontare le paure, ma c'è anche un qualcosa sul ragionare sul disgusto, sul propri pensieri che innescano disgusto e cercare di uscire da un meccanismo che altrimenti fa sentire così tanto invischiati. E la questione quindi è che su questo tra l'altro viene fatto un ragionamento prob probabilmente sim errato simile a quello che si faceva sulla timidezza cioè se ho un comportamento timido allora sono timido secondo il ragionamento sbagliato di prima quando invece abbiamo visto che eh, tutti noi abbiamo dei comportamenti timidi eventualmente tutti noi abbiamo paura, è un'emozione naturale e transitoria come tutte le emozioni ehm... Ma quindi se avere un comportamento timido non rende timidi, allo stesso modo avere, fa, mettere in pratica un comportamento che riteniamo essere omosessuale non rende omosessuali. Semplicemente perché l'orientamento sessuale, l'omosessualità, non è dato da quello che faccio nella sessualità, ma è dato da quali sono i miei gusti e i miei desideri nella sessualità. Quindi che poi io vada con persone del mio stesso sesso o con persone del sesso opposto, poi questo non va a influenzare quello che è il mio orientamento sessuale. Se io sono omosessuale, che io lo dichiari oppure no, alla fine comunque sempre omosessuale sono. La questione quindi nel giudicare se stesso potrebbe essere nel rendersi conto di un qualcosa che è doloroso di per sé nel suo modo di pensare e che quindi lì si manifesterebbe e quindi non abbiamo più una timidezza per, per incontro con l'altro, ma una timidezza per incontro con un pensiero su se stesso che non si vuole vedere e che per essere svolto diversamente serve metterlo sul tavolino e ragionarci su, eh, vedere cosi, quali sono le implicazioni di tutto questo modo omofobo di pensare alla, alla sessualità e a se stesso e quindi iniziare a valutare delle alternative. Alla fine per modificare la propria emotività, per migliorare il proprio benessere emotivo e in questo caso quindi anche il benessere sessuale che ne consegue, è sempre importante riuscire a Capire contestualizzare i propri pensieri e le emozioni che ne conseguono e iniziare a favorire un modo di ragionare più moderato e più funzionale. In questo senso per molte persone per ragionare sull'omofobia solitamente è utile chiedere aiuto in psicoterapia e lavorare su se stessi e questa persona forse quindi si tratta di timidezza può provare a lavorare assolutamente anche in autonomia su quelle che sono le proprie paure rispetto al rapporto con gli altri la possibilità di essere giudicato con l'altro iniziare a eh, gestire questi questi suoi pensieri eh, proteggendosi da quelli che sono i rischi per la propria incolumità eh, morale etica eh, fisica eh, spirituale legata al giudizio altrui mentre invece si tratta di un giudizio che lui fa su se stesso lì è un po' più difficile proteggersi da solo eh, perché a volte si tende un po' a fare confusione nel, nel disgusto come eh, abbiamo visto un attimo fa che faceva confusione nel, eh, nel non voler vedere una cosa che invece c'è a prescindere dal fatto di farlo oppure no e, mh, quindi lì forse nella maggior parte dei casi è, per sbloccare la cosa serve lavorarci in due lavorarci in psicoterapia in un contesto in cui le cose siano dette in maniera esplicita, chiara ed evidente quindi in questo senso eh, questa era una domanda che arrivava per la rubrica quella del Sessuologo risponde, spero di essere stato d'aiuto alla persona che mi ha scritto e per chiunque voglia mandarmi una qualche domanda a cui posso rispondere eh, volentieri provo ad aiutare.